Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video Siamo qui finalmente per il video di gara 1 di Modena Le qualifiche sono state un po', un po' travagliate così Però diciamo che ne siamo usciti abbastanza indenni Partiamo quindi terzi e la strategia ovviamente è quella di andare a sfruttare qualsiasi E dico qualsiasi duello possibile e immaginabile ci sia lì davanti Prima di iniziare con il video però, volevo ricordarvi di cliccare qui in basso a destra e di iscrivervi al canale Non vi costa nulla ed è semplicissimo Ricordo le statistiche che menzionavo nello scorso video Che c'è una percentuale altissima delle persone che guardano i miei video che non sono iscritti al mio canale Quindi non vi costa nulla Cliccate iscriviti e accendete la campanellina Così da poter rimanere aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video Partiamo terzi e una cosa c'è da fare bene Partire, partire bene ovviamente Prima della gara mh, stava scendendo giù qualche goccia Stava... il tempo era incerto Diciamo che non, non è prevista pioggia Ma è venuta giù qualche goccia anomala eh, Fastidiosa più che altro direi E purtroppo infatti partiremo dietro safety car Decisione che non condivido e che purtroppo... Mi trovo molto in disappunto, non mi piace questa decisione perché per due gocce stupide che ha fatto non si, non si può partire, non conviene partire dietro safety car Però vabbè, fa niente, ce la prendiamo anche perché non ci possiamo opporre Adesso dunque scalderemo bene bene bene bene le gomme e, e dovremmo approfittare dello scontro che sicuramente ci sarà nella curva 1 Speriamo ovviamente di riuscire a farla da padroni nello scontro che c'è lì davanti Anche perché dobbiamo assolutamente guadagnare dei punti in più rispetto a Bodellini. Attualmente siamo tutti e due primi in campionato a pari merito Quindi sì, c'è stato un solo weekend di gara Sì, è solo la seconda gara di campionato Però eh, dobbiamo guadagnare punti, oh questa gara 1 della FX3 che scatta in questo momento dopo due tornate percorse alle spalle della safety gara con Andrea Bodellini che prende subito il comando dell'operazione, attenzione al tentativo di attacco di Critelli ne approfitta all'esterno, Azzori vediamo i due, a ruota a ruota con Azzori che riesce ad approfittarne nei confronti di Critelli il quale però non molla, ancora i due, c'è un piccolo contatto, con Critelli che sfrutta il favore di traiettore Riesce a mantenersi per il momento in seconda posizione Ma non è finita, non è finita ancora Zori e Critelli fianco a fianco Davvero entusiasmante questa partita. Ok, praticamente è successo il contrario di quello che avevo previsto Lo scontro che io avevo previsto tra Critelli e Bodellini L'abbiamo fatto io e lui, io e Critelli Però vabbè, eh, ho perso, sì Purtroppo ho perso l'altra posizione Ma vabbè fa niente ragazzi Fa niente si sì, sbaglia abbiamo sbagliato eh, Abbiamo sbagliato a scegliere Tra virgolette Qualcosina nel setup Ma se non avessimo fatto queste prove Non ne saremmo mai venuti fuori quindi Non è un problema E adesso non dobbiamo farci Scappare quelli lì davanti E andiamo assolutamente a riprenderci Quello che ci spetta Quello che è nostro e quello che dobbiamo Assolutamente prenderci cosa è successo davvero entusiasmante in ogni caso Nicola questo, eh, questo uh, duello iniziale tra Critelli e Azzori assolutamente sì Marco e tutto questo ha favorito il via di Bodellini che ha potuto prendere un po' diciamo il largo rispetto agli avversari anche se adesso stanno tornando su molto bravi, molto bravi a evitare diciamo contatti pesanti che avrebbero voluto mettere a fine alla gara di entrambi quindi molto attenti molto bravi sto continuando a perdere sempre molto margine in termini di velocità in termini di distanza dal rettilineo rispetto a Scofield. una cosa posso provare che sto vedendo che lui anticipa moltissimo la staccata e se quello che posso fare è buttarmi dentro in curva 1 mi butterò dentro in curva 1 ci proveremo ragazzi non è fattibile indietreggio lascio stare e c'è qualcosa che non va la macchina non diciamo che per quanto riguarda il setup ho capito come gestirla ma c'è qualcosa che non va perché uh, non fa metri riaprendo il gas insieme agli altri mh, prendo un distacco della madonna quindi c'è qualcosa che non va Dobbiamo assolutamente mettere le pezze qua e là, limitare i danni e cercare di rimediare per gara 2 Purtroppo man mano che vanno avanti i giri si riduce il margine di pedale con la quale posso dare gas Il che vuol dire che sta succedendo quello che mi è successo in qualifica Purtroppo sto perdendo margine d'acceleratore Quello che ho detto prima, dobbiamo limitare i danni, portare a casa più punti possibile In ottica di quello che sta succedendo adesso, quindi sta andando malissimo ma in ottica Dobbiamo restare concentrati e portare a casa punti ottimi A breve sicuramente subirò anche un attacco da parte di Nazca e di Lovati che li vedo che si stanno facendo sempre sotto. Lì dietro vedo che Lovati tira fuori fumo quindi ora non so se è un problema dovuto alle gomme o un problema dovuto al motore. Spero che riesca ad infastidirsi un po' con Nazca e magari mi consenta di riuscire a portare a casa questo maledettissimo quarto posto. Ok, Nasca che si infila. Vabbè, eh, passa, prego, figurati tanto. Cavolo, speriamo che non mi diano la bandiera nera con il pallino arancione. Speriamo di no, ragazzi, altrimenti sono finito. Cioè, questi pochi punti che potevo portare a casa svaniscono nel nulla. Vedo l'ala che è... Praticamente devastata. sì, è distrutta. È andata tutta storta. E teoricamente, però, non dovrebbe spezzarsi perché la vedo ben salda. Anche se staccata, rotta e quant'altro. però non dovrebbe rompersi. E boh, raga. Speriamo che non si stacca. speriamo che non mi danno la bandiera. A questo punto, se dovesse essere, farò passare anche Lovato. Sì, Una fumata dal posteriore della vettura di Tommaso Lovato, anche prima, anche, anche, e adesso, anche qui anche in accelerazione. Abbiamo visto questi, questa fumata, attenzione intanto Nasca si porta al fianco di Francesco Azzori, siamo sul rettifilobox con Nasca all'esterno, Azzori all'interno che stacca profondo e due ruota a ruota con Azzori che tiene duro all'interno ma Nasca ha il favore di traiettoria e riesce a portare a compimento un bel sorpasso, agguantando dunque la quarta posizione e c'è anche un problema per Azzori che ha danneggiato l'ala anteriore, evidentemente un leggero contatto ha provocato questo problema per Francesco Azzori che adesso potrebbe essere costretto a questo punto a rientrare in box. Vediamo. Madonna, che botta raga penso che è quello che stava succedendo nelle qualifiche a nasca ehm, è qualcosa che non va assolutamente bene purtroppo questa pista è troppo sollecitante per le parti meccaniche della macchina secondo me se ne romperanno altri secondo me se ne romperanno altri speriamo non il mio nel mentre della safety car analizziamo il contatto con nasca purtroppo perché l'ho praticamente in... tutto è successo perché nel momento in cui alberto è... ha perso il controllo io ovviamente avevo l'interno quindi volevo tenere e... quando però lui ha ripreso grip e la macchina l'ha trazionato davanti a me praticamente facendomelo schizzare davanti io alzando il gas l'ho persa e non potevo frenare e quindi è successo il segno del destino che questa gara doveva finire sotto regime di safety car perché abbiamo passato sì la linea del traguardo ma è finita sotto regime di safety car detto ciò un ottimo quinto posto direi ottimo perché per come sono andate le cose nell'arco della gara meno male ad aver portato a casa questo quinto posto oro direi perché qualche punticino siamo riusciti comunque a portarlo a casa e meglio di così non si poteva assolutamente fare ho fatto l'impossibile, tutto quello che potevo fare l'ho fatto, come ben sapete io ce la metto tutta ogni volta che abbasso la visiera. Ritirata <ride> la vettura dal parco chiuso appunto abbiamo analizzato quello che era successo e... Praticamente la guaina era rientrata all'interno del pedale dell'acceleratore e era rimasto praticamente un 20-25% di gas utilizzabile Ecco perché comunque sia non andava più la macchina Non dovrebbero esserci appunto problemi per gara 2 di domani e lo speriamo Ovviamente avremo da lavorare sulla macchina non solo per quello che è l'acceleratore ma anche per quello che è la sistemazione del setup quindi questo video finisce qui Ovviamente se vi è piaciuto cliccate ovviamente sul pollice in su lasciandomi un like Ci vediamo tra pochissimo per il video di gara 2 Mi raccomando non vi perdete nulla perché anche gara 2 sarà super entusiasmante e super accesa di battaglie Tra pochissimo avremo la gara sull'autodromo di Vallelunga Quindi vabbè buona visione Io vi aspetto nei video anche di Vallelunga perché secondo me ci divertiremo tantissimo